Eccoci Buongiorno ragazzi Finalmente ci siamo Sono da Domenico Gasparro Sei un, mito, sei un Buongiorno a tutti ragazzi Anche oggi qui insieme a Matteo Per farvi vedere qualcosa Che sicuramente vi colpirà Ora Analizziamo questa lavorazione che abbiamo già pre-effettuato, questo bellissimo cofano in alluminio leggerissimo, ragazzi quando lavori con la roba racing le mani ti diventano d'oro. Questo cofano è stato eh, di nuovo tutto spianato, spianato con l'ausilio dei carte 800 e eh, anche ripassate all'acqua per levare qualche puntino che, ovviamente, ragazzi, noi siamo super attenti, ma qualche puntino in verniciatura c'è, rispianato tutto bene, con grande attenzione a non scoprire i bordi, cioè cosa vuol dire? A non avere la necessità di ridare un'altra volta il colore. Abbiamo opacizzato perfettamente, come potete vedere, il supporto, il cofano, e adesso entreremo in cabina e daremo altre due mani di trasparente. Andiamo a vedere che trasparente daremo oggi, perché oggi daremo un prodotto top vero ragazzi top vero come tutte le macchine sportive molto basse molto sono soggette a sassate piccoli lievi danni da, diciamo, da, dall'uso normale il supporto va preparato bene deve essere bello già prima che ci verniciamo se è bello così, sarà bellissimo dopo se cominciamo a avere un supporto che è un po' è spianato, un po' no non ci convince perdiamoci tempo meglio perdere un'ora adesso che rifare il lavoro domani perciò molta pazienza, armatevi proprio codice bossito dei samurai dovete fare il lavoro fatto bene non c'è un'altra maniera questa è una spugnetta che aiuta a mantenere il bordo diciamo non vivo, no? quando tu vernici sennò avresti il filo così adesso noi andremo a dare la base ai parafanghi ovviamente daremo la base in maniera intelligente, ovvero andremo a coprire le piccole riparazioni che sono state fatte ma non andremo a coprire completamente con la base nuova la base vecchia andremo a fare quello che si dice una sfumatura quindi andremo a dosare il colore nuovo sul colore vecchio ora sembra in colore il supporto, ma in realtà qua sotto è metallizzato, c'è cioè tutto, quando andremo in trasparente riemergerà tutto il michelizzato della tinta. Veramente leggero, forse io sì. ho il braccione, non lo so, comunque <ride> è leggero. Siamo pronti per fare le tinte, ragazzi. Perfetto. Andiamo a fare le tinte. Tint box Attenzione, rubate con gli occhi. Con gli occhi, dopo altre cose. Il colore del veicolo è il? C9Z Black Magic. Ok. È un bellissimo nero intenso, dentro a dei colori michelizzati, c'è cioè Reflex e altre tinte particolari. Ovviamente macchina top gamma, colore top gamma. Questa base va diluita tra il 60% e l'80%. La diluzione varia in base anche al tipo di lavoro che dobbiamo fare. Se eh, vogliamo andare un, tra virgolette un po' da subito in copertura, tendiamo a diluirla un pochino meno. E se andiamo invece a smacchiare, a sfumare operazioni che dobbiamo appunto fare oggi su questa 997, andremo a diluire al punto limite, circa l'80%. Come diceva un grande amico mio, per me la mia azienda solo il meglio. Cioè, questa cazzo, ragazzi, hanno fatto veramente uno step avanti. Sembrava opaco, poi gli diamo l'antisilicone e ritorna colorato. Questo mestiere, quando hai a che fare con lavori di questo tipo, con macchine di questo tipo, che ti consentono con quel po' più di budget che ti consente di lavorare bene è un piacere ragazzi. Cioè io ci, ci passo la vita qui. Grande criticità di questo parafango, il tappo benzina. Il tappo benzina, se venite da qua, lo puoi vedere, ha una molla in ferro e una micro levetta in plastica. Quella va spostata verso il basso e questa molla va sganciata e tutto questo pezzo viene via. Conviene, anziché rischiare di romperlo, impegnarci un pochino di più in fase di finitura a pulire, qualora servisse, un pochino il bordino all'interno del tappo. Ci richiederà tempo e pazienza, ma noi siamo qui apposta. andare a riempire di vernice questa parte, proviamo a essere delicati, vediamo se ci riusciamo. Vedete come siamo delicati, non andiamo a, a bagnare il supporto, questo per evitare una lieve differenza di colore. Ora voi, ovviamente in video sembrerà che si vedano, guardate tra 5 minuti quando si opacizzano. Guardate qua, ecco ora ci facciamo caso la evidenziamo ancora di più, guardate quanto è ancora visibile la, diciamo, il fondo che abbiamo dato, diamo un'altra mano. Oggi andiamo ad operare un trasparente veramente d'alta gamma, un RM, un Diamant Top, eccolo qua. Bello, bello, bello questo trasparente. Già si vede che c'ha... Trasparente top gamma, si vede subito, si stende bene, si uniforma bene. Vediamo dopo la seconda mano, vedrete veramente qualcosa di bello. Tra una mano e l'altra... Dieci dare, minuti. Dieci minuti per dare il tempo anche alla seconda mano di caricarla di più e farla grippare di più sulla vernice che diventa già appiccicosa. Esatto. Esattamente così. impressiona sembra spianato e lucidato paro sembra trattato col ceramico cioè è impressionante ti dico questa cosa l'emozione c'è col tempo diventa concentrazione è un'emozione diversa e il brivido ce l'hai di non sbagliare no? però poi la professionalità, l'esperienza quel brivido te lo trasforma in una sfida più personale, cioè ogni volta mh, diciamo, vuoi alzare l'asticella detta internozze, lo ripeto quando posso lo ripeto è un lavoro, posso dire, di merda è un lavoro sì. di merda il nostro perché okay, se sei finita poi, esatto, eh. perché poi se sei uno che questo lavoro lo fa con passione e io lo faccio con passione, cioè mi piace svolgerlo, sono fanatico di quello che faccio non ti accontenti mai cioè io sono sempre triste quando esce la macchina al forno capito? <ride> sono sempre triste eppure ho! Oh, ma andiamo a che combino eh dai dai che grande beh devo dire che Domenico Gasparro ha fatto un gran lavoro e ci ha regalato quelle che sono le sue perle di saggezza di un, un artista un artigiano che lavora da tanti anni e lo fa con passione davvero contento di essere stato da lui purtroppo però la macchina l'abbiamo messa su strada poi in carrozzeria inevitabilmente si sporca quindi io devo riprendere da dove avevamo lasciato ma prima devo lavarla di nuovo non ve lo faccio vedere in questa puntata perché sarei pazzo visto che c'è la puntata precedente vi lascio una scheda qui in alto a destra di tutto il lavaggio il detailing la, la cura degli interni il lavaggio degli interni le, le tappezzerie tutto nei video che abbiamo visto settimane scorse ricordati che continueremo a fare dell'estrazione per vincere dei prodotti tu devi sempre seguire il mio profilo instagram officina del pilota quello di carcare sempre su instagram e poi ti devi iscrivere al mio canale youtube facciamo come abbiamo fatto l'altra volta c'è stato un fortunatissimo vincitore che ha vinto un kit che non avete idea magnifico bene è ora di cominciare Domenico ho verniciato i fender e il cofano dopo la verniciatura sapete tutti che rimangono quei piccoli difettivi di verniciatura, quindi lui ha già dato una bella spianata con una rotativa e poi ha passato, penso anche lui, insomma, compound e polish. Infatti la macchina ha un bellissimo gloss, è stato bravissimo, è, è lucida. Però io avevo passato la, la 3 prima di andare in carrozzeria. Per dare lo stesso gloss che mi piace molto, uso il tampone più morbido che ho, Minima velocità, facciamo scaldare il tampone, distribuiamo bene la pasta nella zona che vogliamo trattare E poi aumentiamo la velocità e lucidiamo Non vi faccio vedere la lucidatura, ripeto, perché c'è un video precedente a questo Che vi spiega bene tutto, lascio una scheda qui Cofano Fender lucidati, adesso do una bella ravvivata a tutte le plastiche della macchina con questo prodotto Affoghiamo la nostra spugna Fogliamo il nostro tampone nella carrema che ravviverà le nostre plastiche e vediamo un po' che effetto ci fa. Questo è un paint sealer ed è ancora più potente diciamo che le plastiche quelle molto rovinate che hanno proprio perso il colore si sono apacizzate tanto con questo dovrebbero tornare buone insomma belle da vedere una bella passata ai vetri con il glass cleaner già spruzzato sul panno sul supporto devi pulire e poi con il lato asciutto, vedi che toglie completamente l'opacità, diventa uno specchio bellissimo. Questo è un gran prodotto, ovviamente tutti i prodotti li trovi in descrizione qui sotto. Puoi utilizzare il mio codice sconto, officina del pilota. <coughs> Così risparmi un po' se li vuoi comprare. Madonna quanto è bella! Splende ragazzi, splende, è fantastica, i vetri puliti sono una figata, che valorizzano tutta la macchina. Ottimo, ultimo step, la cera e poi la macchina è pronta, andiamo. Signori questo è il momento più bello, battery, wax, la cera. La cera va applicata dopo aver decontaminato, lucidato eh, la macchina. La superficie deve essere perfetta. Non utilizzate questa cera se prima non avete lavato, decontaminato la macchina con i prodotti, con la clay bar e poi l'avete lucidata. Non ha senso metterla se la macchina non è già di seta. Quindi questo diciamo che è la ciliegina sulla torta, il tocco finale ed è quello che mi piace di più giustamente. Cerchiamo di essere omogenei su tutta la superficie, applichiamo un velo sottile attendiamo qualche minuto che si, si asciuga se la zona nella quale applicate il prodotto è umida aspettate un minuto, due minuti in più e poi rimuovete il tutto con un panno di microfibra nuovo pulito pulito che piacere fare questa cosa che goduria quindi ragazzi lo stesso procedimento su tutta la macchina ci vediamo dopo. che teoricamente oggi avevamo preventivato di uscire con la macchina e farvela vedere sotto al sole brillante piove sì. occhiali da sole sul divano allora mi raccomando me lo faccio dire da lui perché lui è decore che devono fare questo canale si devono Ah raga, vi dovete iscrivere. E devono mettere... Dovete mettere like, dovete commentare, dovete iscrivere. Cioè, non siete nessuno se non siete iscritti Officina del Pilota. Ve lo dico col cuore. Cioè, non è che ve voglio dire cacciate, Cioè, fa roba potente, roba bella. Ci piace, vi guardando cazzo ve porta, ma chi invece porta? Oh? No, dai, o no? Va bene, ragazzi. Io sono sempre più felice di stare qui. Dai, dai, e dai. Vi vogliamo bene e grazie per l'ascolto. Alla dai, prossima. Alla prossima. Ciao, Ciao ragazzi.